Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, sono Tony Gamer, ragazzi. oggi vi spiego i 5 migliori programmi per montare video 5 facilissimi programmi da usare, 2 sono a pagamento e 3 invece sono gratuitamente che potete usare tranquillamente e montare i vostri video in pochi minuti senza darvi problemi e niente, quindi... Iniziamo prima con uh, il programma Shotcut. Shotcut è un programma gratuito che potete usare, è molto comodo. Lo scaricate, lo installate, una volta installato lo apriamo e vi faccio vedere che cosa Shotcut ci dà. Eccolo qua, come potete vedere qui uh, è molto facile da um, usare. Esempio, apro il file, ci metto qualche video, un attimo che cambio l'audio, ecco qua, apro questo video di un gioco survival che io ho registrato, eccolo qui, un gioco Icarus, ecco il nostro shortcut in azione perché abbiamo messo il nostro file mp4 e qua sopra, qua sotto vedete la timeline. Cioè molto comodo, solo che ha problemi anche a riprodurre un po' l'immagine e il video eh, perché si sta caricando, ok? Quindi lo fa con tutti i programmi e poi dipende anche dal suo processore. Quindi possiamo anche chiudere Shotcut e vi mostro il secondo programma, secondo programma per registrare e montare video e sto parlando di videopad editor video infatti ho detto registrare perché con videopad editor video noi possiamo registrare e editare quindi ecco il nostro videopad editor video noi possiamo direttamente scaricarlo dal sito ufficiale quindi scarica ora per windows è un programma leggerissimo ma proprio leggerissimo e utilissimo io lo uso sempre per video semplici non è che devo fare film da premio oscar ma è un programma a pagamento quindi io metto la mia di chiave la devo sempre mettere Continua. eccolo qua questo programma lo uso da più o meno due anni e Veramente buonissimo, buonissimo. ci ho fatto anche moltissime guide su come usarlo Apriamo il nostro video, adesso apro un, un gameplay che ho fatto, una piccola anche di Call of Duty uh, Che ne so, che ne so, che ne so, che ne so Prendiamo questa, apri, si carica velocemente Lo trasciniamo nella nostra timeline, ecco così Ecco, a ris cioè, rispetto a quello di Shotcut che l'immagine, il video andava un po' malissimo perché si stava caricando ma con VideoPad del video, se cioè, avete un buon processore, i video si caricheranno subitissimo, veramente subitissimo Poi con uh, la transizione del video possiamo impostarla, cioè la durata di solvenza in entrata possiamo impostarla così come potete vedere, pian piano, un po' scuro, poi si chiarisce un po' e dà la scena al nostro personaggio in azione che sta colpendo il nemico. Una volta che è morto, possiamo premere L, cioè cancellare questa scena che abbiamo escluso. E chiudere con una dissolvenza in nero. Ecco qua. Visto? È semplicissimo da usare. Il terzo programma è OpenShot. OpenShot è un programma gratuito. Che potete scaricare direttamente dal suo sito ufficiale. Lo scaricate. Lo apriamo. Ok, questo è per, per, cioè per installarlo. Lo apriamo. OpenShot Video Editor, prendiamo una traccia, cioè prendiamo un progetto nostro, quindi apri progetto, no questo è apri progetto, va bene, uh, sempre quel video di Call of Duty per vedere un po' come ci dà il video, come lo riproduce, quindi vado un attimo su questo pc, volume D se no dobbiamo direttamente fare così questo pc volume d e trascinare il nostro video qua sopra chiudere tutte le cartelle selezioniamo la traccia dove vogliamo posizionare il nostro video come potete vedere nel video si vede che c'è un piccolo caricamento blu sulla clip, si sta caricando, ecco il video si sta caricando piano piano. Possiamo già mettere play. Pure questo è buono, qui possiamo anche impostare le nostre transizioni, effetti, emoji, <ride> emoji, transizioni. Quindi facciamo una croce grande La mettiamo qui La restringiamo Sembra un ottimo programma Molto comodo Però non capisco perché faccia così Ok la croce l'ha fatta Ok ha fatto la croce Ed è andato C'è un programma gratuito Che potete usare su, pro, cioè su pc leggerissimi quindi ve lo consiglio Poi passiamo al nostro quarto programma gratuito Che viene usato da persone che fanno film Ragazzi, persone che fanno film Solo che esiste una versione gratuita e a pagamento Cioè con questo programma sono riusciti a fare questi film Ormai tutti i film che abbiamo quasi visto fino ad adesso c'è la versione a pagamento e la versione gratuita. Da Vinci Resolve. Mi ricordo che due anni fa scaricai la versione Da Vinci Resolve 14. Ora stiamo a 17, va bene. C'è molto comodo, è buonissimo, ve lo consiglio, è buonissimo, è un programma anche gratuito, vabbè con le... Con la non è una prova gratuita, ma... vi da Guardate qua, download gratuito Come potete vedere, DaVinci Resolve 17 È la soluzione più utilizzata da Hollywood Per montaggio, effetti visivi, grafica e movimento E poi c'è DaVinci Resolve Che non solo vi dà la versione gratuita Ma anche DaVinci, Neural Engine Strumenti per 3D Potete anche lavorare ai modelli 3D qua sopra è tutto potete fare Ora che lo apriamo È un po'... Non è come gli altri programmi per montare video Perché questo qua è un po' complicato eh. Un attimo che lo apriamo Ecco il nostro programma DaVinci Resolve Qui possiamo uh, mettere i nostri uh, file Quindi uh, vado a prendere la mia Clip di Call of Duty Se la trovo eccola qua Call of Duty Modern Warfare Eccola qua Sempre Warzone eh Ok me Mettiamo una diversa Adesso mettiamo questa La trasciniamo qua Cambia Ok trascinato Abbiamo preso il nostro video Quindi possiamo metterlo Un po' strana la cosa qua eh Ok Edit, poi c'è l'edit Ecco qua, qua, qui è dove possiamo editare il nostro video Ok, up, va bene, va bene Si vede molto bene, molto fluido Vabbè anche perché ho registrato il video Però a differenza di OpenShot che ci metteva parecchio a caricare Comunque DaVinci Resolve non mi sono mai messo sopra a impararlo perché mi dedico di più a Premiere Pro e VideoPad Editor Video. Quindi questo è DaVinci Resolve 17, quindi se volete scaricarlo scaricate come vi ho detto c'è cioè DaVinci Resolve gratuito e poi DaVinci Resolve a pagamento che ha la versione gratuita e altre cose chiudiamo tutto quindi non salvare e per finire abbiamo l'ultimo programma che sarebbe Adobe Premiere Pro Il famosissimo Premiere Pro con questo impari subito a editare a togliere lo schermo verde a mettere transizioni effetti video è molto comodo Crei la tua scrivania su Adobe Premiere Pro. È tutto modulare, quindi noi possiamo, non so, mettere la timeline sopra, sotto, a destra, a sinistra. Per vedere il video al centro, destra, a sinistra. Cioè, è tutto modulare, quindi noi possiamo spostare le caselle, selezionare. Cioè, posso creare una mia scrivania su Adobe Premiere Pro. Eccolo qua. Eh, nuovo. Facciamo un nuovo progetto. Quindi, nuovo progetto. Vabbè questo è, avevo fatto una clip di Montage Kill su words, Quindi apri progetto Apri Aspettiamo che si caricano tutti i video, le musiche, tutto Eccolo qua Con questo posso zoomare nella timeline, restringere prendere un video e trascinarlo qui, cioè è molto semplice basta selezionare solamente la cartella dove avete fatto i video poi c'è la transizione effettivi transizione audio, effetti audio elaborazione delle dinamiche filtro elimina banda c'è tanta roba, tantissima roba ragazzi, però Adobe Premiere Pro ha la prova gratuita prova gratuita e eh, quindi a pagamento poi però la prova gratuita è per un periodo di tempo e poi dovete acquistarlo quindi ragazzi questi sono i 5 migliori programmi per montare video programmi gratuiti programmi a pagamento programmi a prova gratuita e anche a pagamento quindi se il video vi è stato utilissimo ragazzi Lasciate like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!